Questo è un altro utilizzo errato del dispositivo di pressione collettiva che andiamo a vedere perché hanno messo, come dicevo, vedete che hanno occluso con eh, della carta tutta la piastra eh, frontale di aspirazione. Questo però comporta una serie di problematiche anche a noi perché vi chiamano per dire ah, la K va in allarme e quindi è normale che la K va, anzi è meno male che va in allarme perché qua si crea un ponte tra l'esterno e l'interno che va a creare contaminazione, verso dentro se volevo un prodotto sterile, verso l'esterno se volevo tutelarmi come operatore. Voi, ovviamente, come in termini di manutenzione, dovete consigliare, e se vedete cose del genere, prevenire, perché se voi <coughs> le trovate così e le sgombrate per fare le prove e poi ve ne andate, quando l'operatore si troverà in difficoltà perché suonerà la cappa e voi non l'avete educato a dovere, praticamente era quello il problema, quindi vi risparmiate, magari avete pure un full risk, vi risparmiate una doppia, tripla, venticinquesima chiamata sulla stessa K per le stesse cose, perché poi cosa mi è capitato diverse volte? È che voi magari arrivate e non la trovate così la K, voi la trovate sgombra, perché sanno che state arrivando e vi levano il lavoro, questo lo fanno durante il lavoro, quindi vi consiglio sempre di osservarli, ferma, andare un pochino prima o fermarvi un pochino dopo, ma capire come lavorano i vostri clienti, perché se è un cliente, che non è preparato, non è qualificato, perché per me una persona che lavora così non capisce niente, non capisce, cioè, sa fare il suo lavoro in termini di piastraggio e quant'altro, ma non capisce come un buon funzionamento del dispositivo di protezione collettiva è veramente allucinante, un po' come se un pilota di Formula 1, immaginiamo, sa solamente guidare la macchina, in realtà sono dei bravissimi meccanici e sanno come funzionano le loro macchine, e questa è la stessa cosa, loro ve lo fanno trovare sgombro e voi andate su una cappa che potenzialmente era in allarme e in realtà quando arrivate non c'è quest'allarme eh, perché hanno messo, messo e tolto pezzi di carta ora questi pezzi di carta da fare super attenzione, spesso e volentieri quando loro puliscono a volte puliscono anche sotto i piani di lavoro non fa altro che la cappa che aspirarseli, potrebbe aspirarseli e vanno a finire nel motore, quindi se arrivate su una cappa e la cappa sentite del rumore strano, un... come se ci sono delle botte, è molto probabile che ci sia della carta all'interno dei motori, quindi dovrete decontaminare la cappa, aprirla, prima di pensare a rotture e sostituzioni di motori, potrebbe essere semplicemente che dovete togliere delle carte, se non erro abbiamo anche delle foto.